eccolo là che arriva per essere un partner tecnologico di eccellenza e per rappresentare un ruolo chiave nell'attività di digitalizzazione dei processi aziendali come dimostrato in particolare nello sviluppo di progetti di transizione digitale delle PA, soprattutto durante la pandemia e per progettare e innovare soluzioni digitali in maniera fruibile e allo stesso tempo performante complimenti, complimenti a Zero Didi Buona serata.